A di allora, i bagni di qua! Di qua, di qua. Va bene. Va bene. <ride> sì, ma... Ok, va bene. I bagni hanno. Sì, sì, sì, sì i bagni. Ecco, anche qui mancano I le casche protezioni per eh, l'acqua le scatolette, anche questo tubo qui però è questo è questo allora, questo fatte, male, le avevano fatte in grande stile perché erano, erano quando le, ah, no. le avevano fatte al tempo questo si questo vede no. che la pensavano ah, come una palestra, palestra per, per, la per la non l'abbiamo mai usato qui, eh. prima ah le docce eh? no. no, si sì, hanno fatto no, dire tu no, sia no. di qua che di là non sono più usate dalle docce ah ma quindi la, la scuola, la scuola ah, si non come come usa come ah non viene no, usato perché non c'è le docce non usa più secondo me è meglio rimuovere andare anche a vedere quando me la trova perché è, è, è, è, è, è, è, è su no e così No, perché ho mandato via le mie annotazioni. Adesso no eh. Eh. adesso no, le ho mandato Padre Carlo eh, per il discorso del dopo scuola. adesso sono qui alla propria non si possono fare eh. funzioni per loro, Allora piuttosto che spetta questa che facciamo Cavoli, almeno ci sono le varie, le varie prese rotte. Sì, sì. No, no, le prese rotte di qua no deve questo c'è deve mettere anche dei dump no, so, qua, sono proprio qua gli, perché sì, sono sono <-s3> si può comprendere i minimi eh. finanziariamente era meglio avere il vero bolle che non scuola può no eh. Eh. Eh. Eh. Eh. no c'è che lo da uno passo non sì, sì, intanto non credo che sia Non credo che sia Una Iriacatiburano cioè Non è lì Una società Che è una società una volta questo è un tubino caloriferi penso oh no, sono tra... no, questo cos'è? l'autolavaggio e eh, cos'è che hanno lì? Non, degli... non lo so ci vuole l'enzo ci sono da, da mettere i vari, vari tappeti questi quelli tappi tappi là. là Antonio che diavolo è stato? Eh, sarà un termostato forse? forse no. Sì. Ah, no? quindi quando sente che, che scendono i vari gradi fa partire, fa... Fa partire i... <adviserle> i radiatori che sono fuori <ride> <kendrick> <Rosen> no? quella finestra deve stare in quel modo o è rotta? Le finestre, la, la grande maggioranza sono i testi che ci così. È la... mm. Capito. Eh. Capito. Però le linee sono piano, sono questa qua. Il è stato fatto. La bussola è Tanto me la taglio un po'. Questo cos'è? Il, sì. il, eh? il bagno maschile? Sì, il bagno maschile? bagno maschile. Quindi questa, questa è caduta invece. Eh, eh, Scardinata, no, che faccio? Eh sì, deve essere caduta. Eh sì, gli hanno sostituito.